Ah, sorpresa! Eccoci, Eccoci tutti! Bene, <ride> che facciamo? Qua? Così, che niente, parla. tutti sul palco così? Tutti sul palco? Ho perso invasione, invasione, invasione, invasione. Perché, Perché non... adesso i subordinati sono diventati di più dei capi e quindi insurrezione! <ride> <ride> <ride> Si è ammutinato il freelance camp. Ma, ma Miriam non c'è Miriam. Le ho scritto, adesso vediamo se riesce ad arrivare anche lei. Così almeno siamo tre, tre, dai. Miriam sta. È asimmetrico. È andata a farsi un giro per Venezia, sta, sta so, prendendo l'aperitivo su una terrazza veneziana e e quindi non posso oh, che invidiarla. Beh, invece io mi sto prendendo un vinello e, e, in uno sgabuzzino a ponte nuovo. Ah, C'hai lo spritz? Eh? No, eh. però preparato stamattina pronto. professionismo, professionismo, con persino oh, la fettina no. d'arancia. Addirittura sei portata l'arancia se io ho sempre le arance in ufficio perché come le abitudini eh, sai, come giustamente dice Miriam sono la base per mangiare bene Quindi pensavo che girassi da casa tua all'ufficio con l'arancia in mano che se ti ingabbiavano nel tragitto zona rossa avevi <ride> l'arancia in mano <ride> per il gabbione bene eh. dai anche, anche questo freelance camp se lo siamo portato a casa. Ah, pensavo un'altra cosa. <ride> mi direbbe il milanese imbruttito. <ride> e non no, so. Mi sembra che la piattaforma abbia funzionato molto bene, dai, adesso... Ah, sì, bello. Giocando bene, un bene. po', visto che... Forse è il massimo che possiamo fare con, con la tecnologia. Vorrei, vorrei comunque fare salire sul palco anche Giulia Tosato, che anche sì. lei stamattina eh. è stancata. <ride> yeah, Grazie, la nostra reginta Grazie. Ciao. È stato Giulia, un piacere. Al prossimo, al prossimo Freelance Camp ci serve un altro talk tuo, no? Perché l'altro avevi fatto un talk di Camping Camp in cui parlavi del fatto, no? De Del tuo percorso. A questo percorso sei arrivata addirittura a fare la regia yeah, della questa forma avanzata camp. del Freelance Camp in online. Person, cioè, Tra un po' adesso ecco, per... solo a portare il Freelance Camp sulla Luna, eh, esatto, so, siamo pronti. Grazie. <ride> Eh, bravi e brave tutti e tutte voi però perché il grosso naturalmente del lavoro per ogni edizione è quello dietro le quinte eh, lo sappiamo bene quindi applausi al applausi team applausi virtuali e... sì. <ride> io faccio un ultimo faccio di nuovo un giro di ringraziamento davvero non retorico eh, agli sponsor che sono eh, insomma quelli che ci permettono anche di continuare a portare avanti questa community, Nel MailChimp, eh, che poco fa è stato per una mezz'oretta a parlare della community partner che ci sostiene e non solo ci sostiene eh, con la sponsorizzazione, ma ci dà anche uno strumento ottimo con cui da anni portiamo avanti la comunicazione del freelance camp. SiteGround, che è, fra l'altro, il nostro provider. Mi di dire, Sia come Digital Update che come Freelance Camp, e anche loro sono ormai diventati dei grandi amici, e sono, siamo davvero felici di continuare ad averli con noi. Hai per nove doc servizi che sono sempre eh, pieni di stimoli e di, e di idee. Sono, uh, devo dire, io. Dico sempre che ciascuno trova la strada eh, giusta per il momento che sta vivendo e la cooperativa effettivamente eh, può essere per alcuni eh, un'opzione interessante per continuare a fare eh, insomma, a lavorare da professionisti in maniera indipendente, ma con un po' più di tutele, con un po' più di rete di come facciamo noi. Yoast, che ringrazio, una new entry nel nostro panel sponsor. Banca Etica, che amiamo veramente tanto, Apropoc, che vabbè, abbiamo già ringraziata, ha gestito veramente questa giornata in maniera splendida, Cristina Scarappia, che ci ha supportati nella fase iniziale di creazione del nostro meraviglioso libro, eh, il primo di una lunga serie, non so, forse, Roberto. Abbiamo talmente tante foto che hai voglia. Beh, sì, <ride> per altri. E poi con tutte le edizioni che verranno, hai voglia. hai voglia. Roberto Pasini, Calamun, che spero ci stia seguendo da Parigi e se non ci sta seguendo porteremo il flashcamp anche a Parigi e tutti voi di Digital Update. Grazie, grazie, grazie e grazie a tutti e tutte voi che siete stati con noi. Eh, da questa mattina abbiamo ancora per un pochino open a disposizione, possiamo vederci eh, nell'angolo caffè, possiamo chattare, possiamo fare networking. Eh, I prossimi appuntamenti, eh, ve li ricordo, il 23 aprile faremo uno Zoom Club per chi sta nel Freelance Camp Club, cosa che dovreste fare perché ne vale veramente la pena, e un facciamo uno Zoom Club con Deborah Ugolini e parliamo di eh, stare online, stare in video, quindi fare ancora meglio quello che già abbiamo fatto così bene oggi. In più Ma come sono gli applausi mio registrati? E farmi gli auguri che agli ah, <ride> applausi registrati no sì. li, fa lui, li fa lui agli applausi no, non, Diegoli, cioè, non mi è venuto in mente prima però no dobbiamo farlo al prossimo ci mettiamo oh, come le sitcom americane con le risate registrate e gli applausi registrati eh, sono... Il... è bello <ride> uno scrive applausi nei commenti eh, e io basta che stiamo tempo. dando fastidio ad Alessandra che sta parlando e eh, vabbè ma ormai è andato... è andata, sono è mutinati è andato a maggio faremo un altro zoom club eh, sul sito sicuro e lo facciamo in collaborazione con SiteGround a giugno stiamo in campeggio <ride> Il 17 e 18, giovedì 17 venerdì 18, a Marina Romea, al villaggio del sole di Marina Romea, per un freelance camp dal vivo, dal vero. Ancora. <ride> incrociate incrociate eh, sì, tutto quello preoccupai. che avete da incrociare. Ho solo il gatto castrato di piatto. <ride> Bene. Era sottile, Giulia, <ride> Ma io, solo io potevo cogliere il volo. Basta, a questo punto, dopo, dopo questo sbarcamento e ubriacatura di stanchezza, di nuovo baci e abbracci a tutti e a tutte Bene. e a presto. Dimmi quando mandare sigla. la sigla. <ride> sigla. Mando la sigla! mandare la sigla? Ciao. Allora mando la sigla. sigla. Ciao.